Nuovo video. Allora, la mia postazione è un po' diversa, però, se avete visto lo scorso video, capirete il perché, ovvero c'era troppo sole quindi sono rimasta in questa posizione. <ride> ok, allora, oggi sono tornata qua su un video sul Canada, volevo iniziare. In realtà questo video avrebbe dovuto far parte di una nuova rubrica che io volevo chiamare Drink With Me Dove spillo il vino sul, sulle cose che non funzionano per niente in Canada E nel frattempo bevo l'alcol Solo che non so se Youtube mi accetti una cosa del genere eh, Però sarebbe molto divertente Perché mi piace l'alcol e mi piace spillare il tea Il vino in questo caso Bene quindi fatemi sapere se la cosa può interessarvi, saranno dei video molto rent, quindi saranno dei video dove io mi lamento di tante cose quindi eh, se non siete super sensibili alle persone che si lamentano fatemi sapere nei commenti e io inizierò questa nuova rubrica allora, prima di tutto, se eh, siete nuovi qua benvenuti, mi dispiace che questo sia il primo video che voi state vedendo se non siete nuovi qua, benvenuti di nuovo, carissimi, dolcissimi, amori miei, non sono ubriaca, giuro. Um, sì, insomma, se avete voglia di iscrivervi, uh, se avete voglia di seguirmi su Instagram, tutte quelle cose là che la gente solitamente dice, uh, che magari alle persone non fregano cacchio. Ecco, perfetto, bene, passiamo al video. Allora, oggi parleremo... Sanità in Canada, parleremo di una cosa che è overrated, che è overrated nel mondo, perché la gente parla come se il Canada fosse l'unico paese con la sanità gratuita, raga, e in Italia pure, cioè, eh, vabbè, non importa. Adesso parleremo di come funziona la sanità in Canada, io vi parlerò della mia esperienza, quindi vi prego, eh, quando io dico mia esperienza significa quello che io ho dovuto fare, quello che io ho fatto, quello che io sto facendo, eccetera eccetera, però vi darò anche delle eh, informazioni generali, mettiamola così. Allora, prima di tutto io sono arrivata in Canada nel lontano 2015, fine 2015 eh, e giustamente da studente italiana il Canada non ha alcuna cosa. Con l'Italia, perché, perché mai dovrebbero avere un accordo con l'Italia? Boh! Um, quindi diciamo che io da studente internazionale dovevo pagare una catterba dei soldi per l'università e poi dovevo pagare una catterba dei soldi per avere l'assicurazione obbligatoria. Quindi io quando sono venuta come studente per me era obbligatorio avere uh, l'assicurazione sanitaria e no, non potete venire con l'assicurazione la san sanitaria italiana e no, non potete fare un'assicurazione che valga per l'Italia uh, quando venite come studenti. Se venite come lavoratori potete farlo, solo che io non l'ho mai dovuto fare quindi non saprei darvi le informazioni giuste su quella cosa. Quindi io sono venuta in Canada... Avevo la mia bellissima assicurazione sanitaria che pagavo mille dollari all'anno. Mille <ride> dollari all'anno. C'è il mio conto bancario che piange in sottofondo. Quindi eh, ho fatto due anni di università, quindi ho pagato due anni di assicurazione sanitaria. E vi dirò una cosa: è stata utile quanto è stata non utile. Uh, è stata utile perché io avevo letteralmente l'ospedale sul campus, cioè io uscivo dalla mia lezione e potevo avere un malore c'era l'ospedale lì in fronte. Quindi questa è una cosa meravigliosa, sono stata male un paio di volte, male da tipo da ospedale, quindi sono andata, uh, sono andata appunto sulla clinica uh, del campus ed è stata bellissima come cosa, nel senso che come in Canada tu... <ride> Ci metti 76 anni per avere un medico di famiglia. Figurati se sei uno studente straniero con assicurazione sanitaria dell'università, pure peggio. Bene, quindi io quando sono stata studente, quindi per due anni, ho avuto l'assicurazione sanitaria dell'università, che non è la sanità pubblica, non è la sanità pubblica canadese, è un'assicurazione un sanitaria privata, mettiamola così. Quindi avevo inclusa la, le visite mediche, bla bla bla, non avevo e, e avevo il dentista, anche ma qua potevi scegliere se volevi il dentista o meno, io l'avevo scelto perché la differenza di prezzo era veramente minuscola, eh, e appunto sono anche andata dal dentista e vi dico in quei casi è stata veramente worth it perché ho pagato pochissimo dal dentista eh, pur facendo delle cose che mi sarebbero dovuto costare comunque milioni, eh, quindi utile per questa cosa, però io non l'ho usata così tanto, ho pagato due anni per andare a boh, 3 tre quattro volte, sono andata una volta per fare la visita ginecologica, una volta per rinnovare la pillola, una volta per farmi i vaccini, eh, due volte dal dentista, cioè, cioè insomma, uh, le medicine ovviamente le dovevo pagare io, quindi non, uh, non ero, perché non ero appunto con la sanità pubblica, perché nella sanità pubblica quando tu hai la carta uh, Prima si chiamava carta Cartasolei, adesso non si chiama direttamente, <ride> uh, hai le, le medicine gratis, almeno dovrebbe essere così, um, però questa assicurazione che avevo con l'università doveva pagarmi la pillola e alla fine si sono rivelati di grandissimi stronzi e non me l'hanno voluta pagare perché hanno detto sì perché no la tua pillola in realtà non è nella lista di... Mm, vabbè andate a fancù. Um, quindi alla fine la pillola l'ho sempre pagata ma alla fine vabbè solo che appunto costa, mi costa 20 dollari al mese in Italia la pagavo 10 euro vabbè sono sempre là eh. però so che in Italia ci sono anche quelle pillole che tipo paghi 2 euro <ride> cioè almeno so che se hai tipo delle detrazioni o robe simili non so come funzioni perché raga io anche in Italia non ho mai usato gli ospedali più di tanto eh, o comunque la sanità non so un cazzo, va bene. Uh, quindi, fatemi sapere quanto pagate voi la pillola, perché a me viene da piagne. Quindi, dopo due anni che io sono stata studente, sono passata a essere lavoratrice sono stata senza lavoro per almeno sei mesi ma questi sono piccoli dettagli uh spill devino un'altra puntata questa um, quindi sì io sono passata a essere la volatrice la volatrice sì lavatrice sono passata a essere una lavatrice uh, bene quindi uh, sono passata a essere lavoratrice e grazie a questa cosa ho ottenuto la assicurazione canadese pubblica Yay! viva me allora, sì, ho ottenuto l'assicurazione pubblica, eh, che eh, appunto significa che se vai in ospedale puoi andare tranquillamente a morire, eh, se finisci al pronto soccorso va bene o lo stesso, se ti serve una visita medica al pubblico va bene, però te la daremo tra 78 anni. Um, insomma cose simili il problema qual è il problema è che io tuttora dopo un ben anno che dopo un ben anno dopo un anno che io sono iscritta sulla lista del medico d'attesa medico d'attesa che sono iscritta sulla lista d'attesa del medico di famiglia tuttora io non ho notizie perché quando mi sono iscritta c'era scritto la tua attesa è di 526 giorni a luglio dell'anno scorso. <ride> che bello! Eh, L'unica cosa che può cambiare questa attesa è se rimani incinta eh, o se viene fuori una malattia grave. Ovviamente, spero che nessuna delle due capiti, perché no? Quindi eh, diciamo che te la metti via: la questa è una cosa negativa del fatto de dell'assicurazione in Canada. Il medico di famiglia è molto, molto difficile averlo, quindi quando ti serve qualunque cosa mori. Allora, ci sono delle cliniche, ok? Ci sono delle cliniche dove potete presentarvi senza, senza appuntamento, dove potete tranquillamente prendere appuntamento online e presentarvi e farvi vedere da un medico. Qual è la cosa che frega? La cosa che frega è che è una rottura di coglioni, cioè, se tu non hai medico di famiglia, ti devi un po' arrangiare. Queste quando prendi appuntamento c'è un sito che se siete in Canada e vi interessa magari ve lo scriverò um, o chiedetemelo se siete in Canada e vi interessa questa cosa c'è un sito che si chiama Bonjour Santé dove tu uh, nel giorno stesso o per il giorno dopo puoi consultare se ci sono degli appuntamenti, dei buchetti libri dove tu ti puoi infilare per fare una qualunque cosa io ho fatto questa cosa per farvi la prescrizione della pillola perché giustamente non ho un medico di famiglia Um, è stata fastidiosa come cosa perché devi pagare ogni volta che richiedi un appuntamento devi pagare una cosa come 20 dollari e vabbè fin qua non è niente di che non è grave la cosa 20 dollari non sono niente uh, l'unico mio problema è che quando hai bisogno di cose più uh, come si dice più importanti uh, è, è molto difficile ottenere l'appuntamento per quella cosa vi do un esempio. Allora io uh, dovevo fare una visita medica abbastanza importante dovevo fare una, um, una risonanza magnetica dovevo fare una risonanza magnetica e ovviamente ho scritto questa clinica dove mi hanno dato l'appuntamento per un'altra visita medica che era una visita per uh, un'altra cosa che era più facile da ottenere e ho chiesto, allora, io però devo fare questa risonanza, eh, risonanza magnetica, però non ho un medico di famiglia. Come faccio? E mi hanno detto, Eh, ette, tacca il cazzo! Sì, mi hanno detto proprio così. No, vabbè, no, non è vero. I canadesi sono molto carini. Praticamente eh, mi hanno detto, prova a prendere appuntamento sempre sul nostro sito, tipo ogni giorno dopo le 7 puoi prendere appuntamento online e eh, prova a vedere un medico e vediamo se quel medico ti accorda questa risonanza magnetica. Quindi non è neanche detto che io magari perdo una giornata di lavoro perché prendo un appuntamento a random che loro mi danno perché questo non è un appuntamento che tu puoi scegliere, è proprio a random um, e magari questo qua mi dice anche sì, però anche no. Uh, quindi sì, diciamo che la parte negativa è proprio questa, uh, il fatto di non avere il medico di famiglia, però vi dico se voi arrivate qua e dopo aspettate un bebè, uh, no proprio, vi danno il medico di famiglia così. Però non capisco perché, cioè, perché, cioè, non avete abbastanza medici o cosa? Cioè, non capisco, non ci avete medici, vabbè, vi prego, se siete medici venite in Canada, vi fate i medici, vi prego. Un'altra cosa della sanità canadese, e questo non c'entra con la sanità, la sanità pubblica, io, ti dire, io vi direi che la sanità pubblica comunque funziona bene o male, funziona abbastanza bene, eh, sono sicura che se io avessi un medico di famiglia fu, cioè, la mia vita sarebbe molto più semplice, però anche per fortuna diciamo che non ho bisogno così spesso del medico, solo che ultimamente avrei voluto fare tante visite mediche riguardo a certe cose e me l'hanno un po' messo in culo. Um, ma noi non ci arrendiamo eh, sì. che eleganza eh, sì. doppia eleganza ciao patata un'altra cosa e con questo chiuderò questo discorso è il fatto che quando tu vai a lavorare e parlo di lavori un po' più cool, tipo me non fai un cazzo eh, di lavori tipo in aziende un po' più importanti magari non il lavoro che facevo io da studente dove non c'avevo niente non avevo un'assicurazione sanitaria avevo veramente tipo nulla, non avevo nulla, ecco perfetto eh, parlo veramente di magari di un lavoro nel pubblico, comunque di un'azienda importante, o comunque lavorate nel nostro campo eccetera eccetera, magari non sto parlando di essere, eh, non so um, lavorare in ristorante, o lavorare come cassiera, o queste cose qua magari anche in quel caso ci sono delle um, ci sono delle assicurazioni che il datore di lavoro può darvi, ma è molto raro in quei casi, non so perché uh, comunque, uh, anzi forse, forse è meglio così, eh, adesso vi spiegherò perché ho iniziato a lavorare in un posto da quasi due mesi ok, uh, qua in Canada io l'ho già spiegato, tre mesi sono di prova hai sempre tre mesi di prova, dopo tre mesi c'è l'indeterminato e e niente, ti devono tenere anche se non vogliono um, quindi cosa succede? che dopo tre mesi tu devi iniziare a pagare un'assicurazione privata sì, privata tu c'hai l'assicurazione pubblica ok? Tu, la, che non paghi grazie al Signore eh, però dopo quando tu inizi a lavorare loro ti scalano non fuggire dei soldi perché tu devi pagare un'assicurazione privata oltre a questo perché certe aziende, anzi la maggior parte delle aziende qui in Canada sono obbligate a dover dare L'assicurazione ai propri dipendenti perché, se il dipendente si fa male durante il lavoro, anche se sta su una sedia in ufficio tipo a me, uh, deve avere l'assicurazione. Questa cosa fa girare un po' i coglioni perché dice: Scusa, ma perché io ho l'assicurazione pubblica? Cosa mi serve a me quella privata? Non si sa, non si sa. Non l'ho mai capito. Credetemi, non l'ho mai capito. Uh, e cosa succede che quando voi fate questa assicurazione, se siete Uh, conjugi oddio come si dice In, uh... se siete coniugi se dice coniuge, una persona che non è ancora sposata ma che vive insieme si sì, datemela buona se per caso tu hai questa assicurazione uh, devi il, il tuo coniuge non ha l'assicurazione tipo io e lui siamo considerati coniugi ok siamo considerati coniugi perché non siamo ancora sposati quando saremo sposati, vabbè saremmo considerati sposati Um, se io ho l'assicurazione ma il mio coniuge non ce l'ha io sono obbligata a mettere anche lui sulla mia assicurazione a mio nome, a mie spese, a me money uh, perché sì, a quanto pare se tu sei in coppia, uh, se hai una famiglia tu devi mettere quelle persone sulla tua assicurazione privata, anche se non lo vuoi uh, la stessa cosa anche. Quindi, quindi per esempio io adesso sono ancora con l'assicurazione di lui perché mi sono messa io nella sua assicurazione perché non avevo un'assicurazione prima e anche lui era obbligato, diciamo, a mettermi nella sua assicurazione. Quindi in questo caso, visto che io sono sulla sua assicurazione, non devo per forza pagare la mia di assicurazione al lavoro, però c'è la fregatura! perché c'è una parte di soldi che tu paghi fin da quando inizi a, pagare, a lavorare in un'azienda ovvero quella sulla vita una cosa simile e poi c'è in mezzo l'altra cosa tipo visite mediche, dentista, oculista eccetera eccetera allora l'oculista è l'unica cosa utile al mondo eh, per queste assicurazioni private perché appunto eh, non hai molto sconto sugli occhiali sulle visite mediche eccetera eccetera so che adesso voi in Italia riderete perché queste cose voi non le pagate tipo la visita medica dell'oculista non la pagate e io pago, pago e poi la devo mettere sulla dichiarazione dei redditi. Oh mio Dio, mi ne mal di testa a fare questi discorsi seri da adulti. Aiuto. Ah. E niente, quindi diciamo che questa è una delle cazzate che io non reggo del Canada. Perché io devo avere un'assicurazione privata se ho quella pubblica, che, che tanto non la uso manco quella pubblica, perché io devo fare quella privata. Capisco che se un giorno qualcuno mi investe, eh, giustamente... Eh, è bene avere un'assicurazione privata perché puoi andare da un privatista a farti seguire eh, qualunque cosa quindi vabbè però l'assicurazione pubblica è gratis perché io dovrei usufruire di quella pub, di quella privata che comunque non mi paga non mi copre il 100% quando, ho quella, privata, quando ho quella pubblica Uff. ho detto solo privato e pubblico in questi ultimi 5 minuti e niente quindi questa è una cosa che mi fa molto inverse sì io spero che questo video non sia stato confusionario come il mio solito e di non aver urlato troppo. <ride> allora, bene, spero che avete capito tutto, che io vi ho dato informazioni, però comunque se avete bisogno di informazioni fatemelo sapere. Purtroppo, appunto, se voi venite direttamente dall'Italia come lavoratori, eh, io non so a chi, a chi dovete rivolgervi per avere l'assicurazione la, medica. Sono sicura però che se venite col working holiday dovete farla in Italia assolutamente. Solo che non so dove. Mi dispiace, però, in caso c'è: eh, se venite a Montreal c'è il gruppo. Il gruppo che si chiama Italiani è montato su Facebook e potete magari fare anche tante domande lì, che c'è gente più esperta di me. Bene, io chiudo il video qua, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!